Allora, iniziamo riprendendo, cercando di non farci intimorire troppo dai dettagli e dai listati, no? riprendendo il discorso sui, sui web service per poi appunto dedicare l'ultima parte della lezione all'argomento all del sito del corso. Riprendo solo le ultime slide che ieri abbiamo visto un po' di corsa, perché poi in realtà sono quelle a cui ci agganciamo, ci agganciamo più direttamente cioè tra i vari metodi di messaggistica del, del, previsti dal SOP, quello che ci interessa di più, la modalità di interazione che ci interessa di più, è quella RPC, eh? RPC sta per Remote Procedure Call, chiamata remota di una procedura. Eh, per noi procedura, diciamo così, sarà il metodo di una classe che vogliamo trasformare in un servizio chiamiamo attraverso tutta l'infrastruttura di web server si serve per poter chiamare un metodo di una classe che sta su un servizio remoto rispetto al nostro allora per poter fare una chiamata procedura mi serve innanzitutto sapere qual è eh, la macchina verso cui mandare il messaggio SOP quindi mandare un messaggio significa chiamare un metodo ma a chi devo mandarlo questo messaggio? e una volta che ho mandato il messaggio a un determinato server devo identificare qual è il metodo che voglio richiamare il nome del metodo che voglio richiamare perché sullo stesso server possono girare probabilmente molti servizi attivi e una volta che ho identificato il metodo devo passare di parametri quindi devo conoscere i nomi e i tipi di dato dei parametri che quel metodo accetta parametri che avranno due nature la prima natura è il valore che è codificato dentro il messaggio xml la seconda natura sarà un oggetto, nel nostro caso Java, ma un oggetto, diciamo così, nel linguaggio di programmazione del sistema target, che ospiterà no, queste informazioni. Avremo modo di vedere, poi, che questo mapping tra contenuti del file XML e i tipi di dato in Java eh, avrà, cioè, ovviamente dovrà sottostare a certe regole, no? ma lo vedremo poi, quando, vedremo poi in pratica no, come costruire i servizi web con le librerie che ci offre Eclipse. Um, beh, qui c'era l'esempio che avevamo già iniziato a vedere ieri, solo per ricordare che l'RPC è fatto sempre uno scambio di due messaggi: uno di richiesta, che quindi ha un elemento XML nel body che il cui nome corrisponde al nome del metodo da richiamare sul servizio, e annidato sotto questo elemento qui c'è body, dentro body c'è un elemento solo che è il metodo dentro il metodo ci sono n elementi che sono gli n parametri che questo metodo accetta quindi qui stiamo codificando una chiamata che se la dovessimo scrivere in java scriveremo charge reservation aperta tonda primo parametro che è il code anzi in realtà è un oggetto di tipo reservation il secondo parametro è un oggetto di tipo credit card se dovessi scriverlo eh, proviamo tanto per avere il parallelo eh, no, una cosa di questo genere io la scriverei traslando questo se dovessi scrivere in java direi a un certo punto eh, il nome del metodo è charge reservation dopodiché come parametri ha vedete un oggetto di tipo reservation un oggetto di tipo credit card quindi supponiamo che questo oggetto non esista tanto per un, un nuovo reservation Scusate, un nuovo reservation e poi ha un credit card no? come parametri questo è il tipo di chiamata che dovrei fare no? eh, concettualmente non so se si legge magari ingrandisco grandisco un pochino se riesco no? dovrei chiamare sul web service questo metodo eh, dove il primo parametro è un oggetto di tipo reservation che al suo interno ha un campo che si chiama code eh, quindi possiamo dire che il code è la stringa FT 357 35Z no? L'oggetto reservation è composto da un campo che si chiama code. in Java, quando passi i parametri, non c'è modo di dire come si chiamava il parametro. L'ho messo come commento, e il credit card invece ha tre campi, quindi possiamo presurre, presumere che il costruttore accetti il campo name che sarà h oivind, quello che è, avrà un campo eh, number, che nonostante si chiami number, molto probabilmente è una stringa, e avrà un campo expiration, che sarà una data, boh, sarà una stringa, e questo dovremmo scoprirlo, dovremmo deciderlo, dobbiamo no, definirlo bene. Il... No, quindi una chiamata di questo genere, che se io avessi l'oggetto che fa il centro reservation nel mio sistema informativo, basta chiamare un metodo passandogli quei parametri, beh, quando è remoto il modo per chiamare questo metodo è impacchettare quelle informazioni, il nome del metodo, i parametri, Dentro un, un pacchetto sop, dentro una busta sop e mandare la busta sop al servizio che è in grado di che sta esponendo questo web, web service, eh, manca l'informazione. Qui vedevamo, ma c'è un numero, c'è un'altra data, cosa, cosa sono queste? Sono stringhe? Sono numeri o sono date? Qui non c'è scritto da qualche parte però dovrà essere scritto sia perché per chiamare un servizio web devo sapere come formattare le informazioni sia perché chi ha implementato il servizio deve sapere che tipo di conversioni fare eh? e tutto ciò che non è scritto dentro il messaggio sarà scritto nella service description che andremo a scoprire tra brevissimo dopodiché c'è il messaggio di risposta che in realtà è composto nello stesso modo nel senso che il messaggio di risposta contiene un oggetto che ha dei campi, in questo caso due campi, un code e un view at. Um, L'unico vincolo che abbiamo è che l'oggetto di risposta si deve chiamare nello stesso modo dell'oggetto di andata, di richiesta, con in più il nome response agganciato in fondo. Questa è la convenzione eh, che si adotta sempre quando si ha uno stile di chiamata di tipo RPC. In realtà è più versatile, no? anche questo rispetto a una chiamata di una funzione perché quando voi chiamate una funzione in Java, un metodo, scusate, in Java il tipo di dato è fisso no? eh, mentre invece quando in teoria, diciamo lì, il, il, i messaggi SOP potrebbero restituire oggetti anche di tipi diversi a seconda del tipo di chiamata però la signature di un metodo invece è un valore di ritorno che è di un tipo predefinito quindi in realtà il SOP sarebbe un, un, un pur nella sua accezione RPC per chiamare procedure remote, è più generico, più generale rispetto a una chiamata Java. Però noi lo useremo chiaramente in modo più limitato e più precodificato. Vabbè, lasciamo un attimo messaggio di errore. E quindi questi sono i messaggi, che sono la parte più facile, perché tutto sommato è un modo, una sintassi, per poter mettere le informazioni. Adesso tutto ciò che manca dentro il messaggio SOP sono tutte le altre informazioni che mi dice come fare a mandarlo, a che indirizzo mandarlo, come codificare i dati, eccetera, eccetera. No? E, ad esempio un livello è quello dei binding, un tipo di informazione che mi serve, quella che viene chiamata binding, nella, nella specifica dei web service, che significa con quale protocollo e con quale meccanismo su quel protocollo viene spedito fisicamente il messaggio. Nel nostro caso il binding sarà il protocollo HTTP e per scelta diciamo che il messaggio di richiesta SOP lo mettiamo nel body della richiesta HTTP e quindi vuol dire che la richiesta HTTP sarà di tipo post perché può avere un body e la risposta del web service, il messaggio SOP di risposta ci aspettiamo che venga messo nel body della risposta HTTP. Da non confondere il body della risposta HTTP col body della pagina HTML, cioè la, la HTTP, la, questa chiamata HTTP non ritorna indietro un HTML, ritorna indietro un XML, quindi il corpo della risposta è l'XML che inizierà con soft 2.envelope, il corpo della risposta contiene una busta SOP e quindi in particolare c'è un mind type apposta quindi no, ritorneremo, no, la nostra pagina server non ritornerà un documento di tipo text barra HTML ma ritornerà un documento di tipo application barra SOP.xml eh, che indica proprio che sto restituendo un XML che in realtà ha codificato in SOP mm. sia come documento di andata che documento di risposta quindi il mind type dello scambio di informazioni è di questo tipo questo è il meccanismo diciamo così più utilizzato quello classico la richiesta è una richiesta sop http che contiene nel body della richiesta il messaggio sop che è idem per la risposta in realtà esistono anche altri meccanismi possibili ad esempio ce n'è uno semplificato in cui che a volte viene usato per semplicemente interrogare dei servizi quindi ottenere delle informazioni dove quasi sempre i parametri non ci sono, i parametri della richiesta non ci sono, cioè, dimmi l'ora esatta, che, che parametri ha questa funzione? Nessuno. Allora in questo caso c'è una versione semplificata, che non è request-response, come prima, ma semplicemente response, dammi la risposta, la domanda è implicita, non ha bisogno di parametri, non ha bisogno di essere espressa, allora in questo caso lo si può fare di fatto semplicemente facendo una chiamata get nella quale non viene mandato il messaggio SOP di richiesta ma la chiamata get, eh, diciamo così, eh, innesca una risposta HTTP che conterrà il solamente il messaggio SOP di risposta che in realtà non sta rispondendo nulla non, perché non c'è un messaggio di, di richiesta corrispondente ma mi manda un messaggio di risposta Uh, è come farmi dare un messaggio, però il, protoc il protocollo HTTP non permette agli altri di mandarmi un messaggio se io non l'ho appena chiesto, ma se quando lo chiedo non ho nulla da chiedere, basta semplicemente fare una chiamata in get. Uh, può essere utilizzato, ma vedremo che è molto più semplice utilizzarla prima perché tutto sommato è standard. Uh, questo è un esempio di una chiamata in get in cui... Nell'invio non mando nessun messaggio SOP, semplicemente richiamo un metodo e la risposta eh, è il protocollo HTTP, questo, no? questo è il, il dump a livello di protocollo HTTP, questa è la richiesta get in protocollo HTTP di un certo metodo, reservations, poi gli ha passato un parametro così in get e lui ha restituito un documento HTTP, questa è l'intestazione HTTP e questo è il corpo HTTP. Il corpo HTTP è costituito da una busta SOP che contiene nel body il risultato della risposta, se non ci interessa andare a vedere il contenuto. Mentre invece il caso normale a livello di binding HTTP col pattern request response che è il caso classico eh, la richiesta è in realtà un messaggio che il il client, il richiedente manda all'offerente che, che è incapsulato dentro una richiesta http post, è come se mandassimo un form. Il post chiama un indirizzo ben preciso e che è l'indirizzo al quale il web service è stato pubblicato, quindi il web service vive dietro una urla, dietro un indirizzo. L'indirizzo non è l'indirizzo del metodo, L'indirizzo del web service, il metodo è scritto sotto, charge reservation, il metodo da richiamare è scritto nel body. No? Questo già ci dice che un singolo web service, un singolo, come lo chiamiamo tra un attimo, endpoint, punto di invio, può ospitare più metodi diversi, quindi un web service può avere molti metodi, su tutti sullo stesso endpoint. Oppure possiamo decidere di creare tanti endpoint diversi, ognuno con un metodo solo, è una scelta nostra, progettuale, non cambia nulla. Quindi, nella richiesta POST, normalmente nel corpo della richiesta ci vanno a finire, vengono codificati, impacchettati i dati di un form. Qui, anziché i dati di un form, mettiamo un unico grosso XML, nel no? POST richiesta. E diciamo ovviamente al browser che questo è, no, al, al protocollo HTTP, che questo è codificato in modo SOP e non codificato. Normalmente, nella richiesta SOP, il main type è eh, URL encoded, no? detta barra URL encoded. E questa è la risposta che è uguale a prima, quindi una risposta HTTP, il cui corpo contiene la busta SOAP, il cui body contiene, contiene i dati veri e propri. Quindi abbiamo n livelli di annidamento. Eh, qualcuno però me le deve dire queste regole come deve essere chiamato questo web server, come fare a comporre questo messaggio se io so già tutto mi posso comporre questo a mano in una mia classe e mando questo messaggio via HTTP mi basta semplicemente la funzionalità HTTP client di poter fare le richieste però l'obiettivo è quello di non dover sapere a priori diciamo così, programmatore non dovrebbe sapere a priori tutti questi dettagli sa, deve sapere quale eh, metodo chiamare e quali parametri ha questo metodo e il resto di queste paginate di xml, possibilmente facciamo in modo di generarlo auto automaticamente a partire da quali informazioni beh, dalla un, da descrizione del servizio, dalla service description che mi dica tutto l'indirizzo a cui mandare il messaggio l'esatta struttura dei campi, quali campi devo mettere nel leather, quali campi devo mettere nel body eh? quali sono i dati e quali sono i header body che l'applicazione potrà restituire, che io mi aspetto di vedere come risposta, perché poi se quello che mi arriva indietro me lo devo riprendere come oggetto Java, eh, devo sapere quali campi contiene. Allora, Tutte queste informazioni e altre che avremmo voluto non sapere sono codificate dentro il, la Description Service, no? il File Wisdom, USDL. Il USDL sta proprio per Web Services Description Language linguaggio di descrizione dei web service quindi lui non è un web service, è solo un file però quel file lì ci dice vite morte miracoli di un web service che poi possiamo richiamare è la documentazione machine readable leggibile da una macchina di che cosa fa un web service dice cosa fa il servizio quindi quali metodi offre dove si trova e come chiamarlo dove si trova e come chiamarlo non è la stessa cosa lo che si trova è la URI a cui mandare i messaggi, come chiamarlo e a come comporre il messaggio di chiamata, che pattern di scambio di messaggi mi aspetto, eccetera. Per noi eh, spesso le due cose si confondono, ma perché a monte abbiamo già scelto di usare il pattern RPC e di usare il binding HTTP. Ma beh, per, per questo le due cose in un certo senso vengono un po' a toccarsi. Volendo pensare ai livelli superiori, diciamo quelli dell'architettura dei servizi web, questa descrizione USDL, se io voglio rendere il mio servizio web noto ai più, noto a molta gente, posso salvare questo USDL e pubblicarlo in una registry che si chiama UDDI, il protocollo attraverso cui si possono pubblicare e ricercare descrizioni USDL di servizi web esistenti. Però, come dicevamo la volta scorsa, eh, ieri che sarebbe, eh, questi Protocolli di ricerca di fatto non hanno, no, non hanno eh, sortito l'interesse che si sperava, e quindi di fatto sono abbastanza sottoutilizzati, quindi non ne parleremo praticamente più. Eh, L'altra cosa che devo definire, quindi quelle prime cose sono a livello di protocollo, come faccio a mandarti messaggio, eh, ma poi mi serve anche sapere, a giorni del problema, dei tipi di dato che dicevo prima, no? quali data type. Ehm, sei in grado di accettare quindi il primo campo è un nome sarà un tipo okay. string. ok stringa cosa? non è string di java sarà un tipo string definito a livello di xml allora eh, la scelta che è stata fatta abbastanza naturale è quella di usare l'xml schema come linguaggio per la definizione dei tipi di dato no, qui dice l'xml schema ci, mi dice come ehm, come possono essere i dati gli elementi della richiesta e della risposta? E a sua, a sua volta XML schema fa riferimento ai tipi di dato definiti in XSD, eh? XML data, XML schema data. Voi di XML schema avete fatto qualcosa? Avete visto qualcosa? Perché so che no. Ok, buono sapersi. Per dopo, quando, per quando ci servirà, quindi è eh, il modo in XML per definire. XML prima, ha due componenti, una che di fatto è equivalente al DTD, che ti dice come possono essere annidati gli elementi uno dentro l'altro, con una sintassi diversa, la sintassi XML, un po' più verbosa del, del DTD, ma concettualmente analoga. E l'altra è la parte XSD che permette di definire i tipi di dato, quindi le, le regole expression che ti dicono che cos'è un intero, che cos'è una stringa, che cos'è un float, eccetera, eccetera. Vabbè, ma su questo magari... Spenderemo qualche minuto prima di... quando avremo bisogno di usarli. Um, allora, questi sono gli obiettivi. Il VSDL codifica tutte queste informazioni in quattro blocchi. Contiene quattro blocchi che si richiamano a vicenda. È un documento di tipo XML di tipo description, quindi sempre qui è tutto, sempre XML, che contiene quattro sezioni che si chiamano Type, Interface, Binding e Service. Type definisce i messaggi, il body, per semplificarla, la cosa che ci interessa di più, come deve essere fatto il body, qual è il tipo di dato del body e quali campi contiene, del body sia della richiesta che della risposta ovviamente. L'interfaccia definisce a livello astratto le funzionalità offerte dal servizio web. Eh? È tutto ciò che serve al programmatore per sapere quali dati gli servono è andare a vedere l'interfaccia. che Un'interfaccia come interfaccia Java definisce i metodi e i, i parametri di ciascun metodo. Questi parametri di questi metodi faranno riferimento ai tipi di dato che ho descritto sopra. Il parametro di tipo credit card, che cos'è? Allora vado a vedere sopra nei tipi, devo ovviamente aver definito il tipo credit card, se non sto usando i tipi predefiniti. Gli ultimi due punti, il binding e il service, il binding dice come accedere al servizio, quindi come incapsulare dentro HTTP e il service dove, a quale indirizzo, quale porta, con quale accesso, con quale password, eccetera. Quegli ultimi due punti in realtà servono, sono essenziali, altrimenti non saprei né comporre il messaggio né mandarlo, ma al programmatore non interessano, no, perché sono gestibili in automatico, servono solamente per descrivere esplicitamente i meccanismi di impacchettamento e spedizione che però non influenzano no, concettualmente il dato scambiato, è solo un modo per farlo arrivare a punto. E infatti, eh, scusate, il, il wisdom lo vediamo praticamente in due parti, una parte astratta e una parte concreta. La parte astratta è, che è quella che ci interessa, che interessa chi deve richiamare il servizio, no? il programmatore, contiene i tipi e le operazioni. Le operazioni sarebbero i metodi, no? So che in questo contesto vengono chiamate operation. Uh, le operazioni ogni operazione normalmente avrà uno, una coppia di messaggi nel caso di rpc, uno di andata e uno di ritorno quindi i messaggi sono definiti a parte rispetto alle operazioni perché può darsi che lo stesso tipo di messaggio venga usato in più metodi diversi e i messaggi sono definiti diciamo così, incapsulando certe variabili di cui devo dichiararvi di quali tipi di dato sono quindi qui c'è tutto ciò che trovereste in una interface java il nome dell'interface è il nome del servizio poi ho tanti metodi che sono dell'operation questi operation in realtà questi metodi hanno delle signature dei metodi dei parametri di cui da qualche parte sono definiti i tipi in più qua di mezzo rispetto all'interface java ci sono i messaggi eh? perché eh, di fatto la signature del, dell'operazione del metodo è composta da una coppia di messaggi sotto eh, c'è scritto come in pratica effettuare la chiamata, no? quindi a livello dei protocolli e a livello di localizzazione. Queste informazioni le vedremo, eh, chiaramente le, le dichiara chi pubblica il servizio e le usa chi richiama il servizio, ma saranno abbastanza poco interessanti. Allora vediamo un esempio di un whistle come, come possiamo analizzarlo e decomporlo. Qui pensiamo a un sistema di prenotazione hotel dove c'è un metodo check availability che controlla se ci sono stanze disponibili in un insieme di date specificato. Per cui l'utente, il servizio richiedente, deve specificare la data di ingresso e la data di uscita, quindi da quale giorno a quale giorno voglio stare in quell'hotel e il tipo di stanza fumatori, non fumatori, due letti, quattro letti o quello che è il servizio web restituisce un room rate, il costo quanto costa questa stanza se c'è una stanza disponibile con quei parametri, con quei criteri oppure restituisce zero che non vuol dire che la stanza è gratis ma vuol dire che eh, non ci sono stanze hm? ehm, quindi ovviamente questo significa avere due messaggi, uno si chiamerà check availability che è quello di richiesta e un altro che si chiamerà check availability response, che è il messaggio di risposta a questa richiesta. Una volta che so che c'è disponibilità posso chiamare un secondo metodo dello stesso servizio web, che è ok, faccio la prenotazione. Allora, in questo caso per fare la prenotazione ho bisogno di fornire nome, indirizzo e pagamento, quindi informazioni sulla carta di credito. E a questo punto ho come ritorno semplicemente un messaggio di conferma che contiene il numero di prenotazione, confirmation number, il numero che mi dimostra che io ho fatto questa, eh, questa prenotazione. Dopodiché c'è un, una, diciamo una technicality abbastanza antipatica. Eh, che ha a che vedere con i namespaces. Il namespace è un meccanismo che è stato inventato sull'XML per permettere, diciamo così, di segmentare lo spazio dei nomi degli identificatori XML. Cioè, se io oggi mi invento un, un documento XML in cui uso un elemento che chiamo prezzo, perché voglio definire il prezzo di qualcosa, come faccio a far sì che questo elemento prezzo sia diverso, sia trattato in modo diverso rispetto a tutti gli altri elementi che si chiamano sempre prezzo, che però altri sviluppatori in giro per il mondo hanno deciso di creare. Devo riuscire in qualche modo a disambiguare, a dire che okay, questo nome non è un nome assoluto, è relativo a uno spazio dei nomi mio privato che mi faccio io. In Java è quello che facciamo con i package, quando dichiariamo una classe la salviamo con l'identificazione di un package in modo che se altri in giro per il mondo Uh, definiscono lo stesso nome di classe e non c'è confusione. A parte di ovviamente seguire delle regole rigide sui nomi dei package, in modo che io non vado a inquinare i package di altri. A livello XML c'è un meccanismo analogo: no? che un po' l'avevamo già le, intuito le l'XML che ho mostrato. Dice quando, ad esempio, torniamo qua. env 2.envelope, envelope è il nome di un elemento, env 2.envelope sta a dire l'elemento envelope che è stato definito nel namespace che io chiamo env, che è identifico con env. Cosa vuol dire env? È, è scritto qua, il namespace XML namespace vuol dire questo XMLNS, che, si chiama, che ho chiamato env è quello che vive a questo indirizzo web. Quindi un namespace non è altro che tecnicamente una URI che fa da padre a un insieme di nomi. Però per non ripetere quella URI tutte le volte le do un nome corto, un identificatore, env, quindi xml, ns, due punti, nome, è un'operazione di battesimo. battesimo, battezzo il nome env, dicendo che quell'env lì fa riferimento a questa URI. Tutti gli elementi che iniziano con env due punti, significa che sono header, body, encoding style, eccetera, tutti i nomi di elementi o di attributi che devono, devono essere pensati dentro lo spazio dei nomi identificato da quella URI là. Poi nel 90% dei casi, se voi puntate un browser a quella Uri là, vi dà un documento che è un documento XML schema che definisce effettivamente quei nomi. Anche se questo non è richiesto dallo standard, lo standard serve perlomeno solamente per separare i nomi, per cui vedete che invece il contenuto del body è nel namespace M, e M dov'è definito, eh, qui non c'è tutto. M uguale un'altra URI che è quella del mio sito. Quindi nel documento XML ho degli elementi che sono definiti in namespace diversi, alcuni nel namespace standard del SOP, altri invece nel namespace applicativi del mio sito. E fin qui la cosa che si complica è che anche a livello di documento VSDL esiste un concetto di namespace che è distinto rispetto a quello di XML. E quindi qua ci si confonde facilmente. Eh, un namespace dentro il quale vengono iniettati i, eh, i simboli definiti. Quindi io definisco il tipo di un, un tipo, definisco un operation, definisco un messaggio. A questi oggetti darò dei nomi. In quale spazio dei nomi vivono questi nomi? Beh, sono elementi XML innanzitutto ma sono anche elementi VSDL identificativi di web service e quindi vivono in uno spazio dei nomi VSDL questo viene sintetizzato tipicamente da queste istruzioni iniziali description è l'elemento root del VSDL description vive nel namespace VSDL quindi sta dicendo questo documento è un documento specificato qua un VSDL userà questi elementi Target namespace è. Target namespace dice gli elementi che definirò qua dentro eh, vivranno in un namespace, li sto creando in un namespace diverso da quello del documento stesso. E a questo namespace, che ho appena creato, attribuisco una, una scorciatoia, un identificativo breve che si chiama TNS. Eh, quindi è un giro di parole abbastanza complicato. Eh, per fortuna queste con le quali dobbiamo, non dobbiamo scrivere noi a mano se no ci si perderebbe subito. Ok, andiamo a vedere, fatto questa premessa sui namespace, andiamo a vedere i quattro blocchi, Abbiamo vi ho detto, VSDL è fatto da quattro blocchi. Primo blocco, tipi dei messaggi. I tipi di messaggi sono definiti in, nel linguaggio XML schema che significa semplicemente attraverso una serie di elementi XML a sua volta quindi devo definire tutti gli i tipi di oggetti che vorrò mettere nei messaggi scambiati. In questo caso, eh, ad esempio, c'è un elemento check availability, nel body sappiamo che dobbiamo mandare un messaggio che contiene check availability come parametro come nome del metodo. Quindi questo element definisce un elemento XML di un certo tipo, T il tipo dell'elemento check availability. Cos'è check availability? Beh, t check availability è un complex type, è un tipo complesso, non è un tipo elementare, non è un numero, non è una stringa, tipo complesso composto da una sequenza di altri elementi. Questi altri elementi sono check in date, check out date e room type, i quali a loro volta sono di tipo date, date e string. Questi qui sono xs due punti date, vedete che xs è un prefisso per XML schema, quindi sono tipi predefiniti. Quindi è quello che a livello di DTD avremo scritto check availability uguale Check-in date, check-out date, room type, una sequenza di tre, un elemento ne contiene altri tre al suo interno. È più verboso, se vogliamo anche però più potere espressivo questo linguaggio, e ci permette soprattutto di definire dei tipi di dato agli elementi fogli, agli elementi terminali. Cosa che in DTD non potevi fare, in DTD l'unico modo era di dire, questo è un C data, qui c'è una stringa, testo libero non potrei dire questo testo è un numero, questo testo è una data, questo testo è una stringa. no, non si poteva, Qua si può quindi è il motivo per cui lo si fa motivo per cui si è stato inventato XML Schema oltre a vendere più pastiglie per il mal di testa um, Cerca availability response è un tipo di elemento il cui contenuto questa volta non è un tipo complesso ma è un tipo semplice, è un double semplicemente è solo un numero quindi la mandata, il il tipo di dato del, che verrà usato nella richiesta è un tipo di dato complesso e è definito lì nella parte in verde il tipo di dato che useremo nella risposta è invece un tipo di dato semplice, solo un double e poi c'è definito un altro tipo di dato in error che è una stringa che useremo per contenere un eventuale messaggio d'errore vabbè poi qui ci sono tutti i namespace ma non ehm, impazziamo su questo Scopriremo, quando impareremo a fare queste cose nella pratica, che questi tipi di dato si potranno ci a un metodo per generare automaticamente, automaticamente l'XML schema a partire dalle classi Java, o meglio dalle interfacce Java, io definisco un'interfaccia e dico che questi sono i tipi Java e lui mi genera la descrizione dei tipi XML corrispondenti pari pari ai miei tipi Java. Questo è il motivo per cui non dobbiamo impazzire a imparare XML schema e quindi non mi preoccupo se al momento non l'avete ancora visto. Types. Secondo blocco, interface. Interface è quella, la parte interessante, eh? dice quali metodi ci sono. Eh, le definisce in termini di operazioni, no? operazioni astratte, lui le chiamo operazioni astratte perché non c'è ancora informazione specifica su come chiamarle. Ma perlomeno c'è l'operazione su quali sono i tipi di messaggio coinvolti in ciascuna operazione e qual è il pattern di interazione. Il pattern di interazione si chiama, useremo un pattern predefinito che si chiama in out che è quello che supporta le chiamate RPC. Poi in teoria il pattern di interazione può essere definito anche in modi. In realtà potrebbe anche essere definibile dall'utente se pensiamo a tipi di scambi di messaggi diversi, ma non è questo il nostro caso. Quindi nel nostro caso abbiamo un'operazione che si chiama, è stata chiamata op check availability, op davanti per ricordare il nome dell'operazione, che al suo interno contiene, usa, fa uso di due tipi di messaggi, check availability e check availability response. Poi ovviamente dovrò decidere, de, definire che cosa c'è dentro questi messaggi. Allora proviamo a leggere come si scrive in WSDL qui ci sono i types di sopra sotto definisco interface name uguale reservation interface quindi il nome dell'interfaccia del mio servizio web facciamo perdere il fold per un secondo operation name object availability quindi definisco un'operazione un metodo poi ci dovrà essere anche l'altro il make reservation questo metodo ha un messaggio di ingresso e un messaggio di uscita. Perché ha un messaggio di ingresso e un messaggio di uscita? Perché ho definito che il pattern di interazione è di tipo in-out. Quindi si prevede uno scambio di messaggi di tipo andata e ritorno. E in particolare i, i colori li ho messi per richiamare le cose corrispondenti. Quindi questo pattern in-out è fatto di due messaggi che si chiamano uno in e l'altro out in out è il ruolo che questi due messaggi hanno all'interno del pattern di interazione tipo in out e il eh, messaggio di ingresso contiene un elemento check availability che è definito dentro questo namespace il messaggio di risposta è un messaggio di tipo check availability response definito dentro quest'altro namespace questo namespace l'avevamo definito non ci avevamo fatto attenzione ma l'avevamo definito qua sopra che okay, è il nostro namespace della nostra applicazione di esempio non, non mi ricordo già cosa volesse dire great forse l'abbreviazione ma è un nome interno dopodiché qua indicati in rosso sono anche i nomi delle eccezioni, dei fault che si possono generare e qual è il tipo di messaggio necessario per encapsulare eh, il fault, ma diciamo così, non, non, non occupiamocene. Quindi qua abbiamo deciso, questo messaggio check availability cosa contiene e il messaggio response che cosa contiene, perché sono quelli che abbiamo definito prima, check availability check availability response. Quindi l'interfaccia fa riferimento dei tipi già dichiarati prima, quindi degli elementi XML. Da qua in poi è tutto tecnica. Il binding dice come formattare i messaggi e come spedirli a livello di protocollo. Noi normalmente decidiamo che il formato del messaggio è SOAP 1.2, perché noi abbiamo dato per scontato, il WSDL dice, finora non ho detto codificalo in SOAP, l'abbiamo dato per scontato. In realtà è quella l'unica scelta che esiste, però eh, potrebbe non esserlo. A livello di chi ha inventato il linguaggio USDL ha detto magari un domani inventeremo servizi web in cui i dati di incapsulamento, i dati saranno incapsulati non in SOP ma in JSON, per dirne un esempio, che si, di un formato che si usa spesso oggi, eh, ma non è ancora stato standardizzato come web service, e allora il WSDL continua a rimanere valido, semplicemente devo dire alle librerie di andare a incapsulare i dati in un formato diverso. Il binding dice essenzialmente, qui siamo alla classe binding, dà un nome al binding, ma è un nome poco rilevante, e dice guarda che in questo binding, questo... no, il binding è un'operazione di collegamento tra due cose, una è l'interfaccia, quella che ho appena definito sopra, quindi ah, hai visto quei metodi là dichiarati nell'interfaccia, quelle operazioni dichiarate in quella interfaccia, qui ti spiego come chiamarli, e ti dico che i messaggi, quei messaggi là devi codificarli come SOP, e li devi spedire usando il protocollo HTTP e in particolare l'operazione che si chiamava OP Check Availability vive a questo indirizzo no scusate eh, andato troppo avanti l'operazione di Check Availability segue un MEP, Message Exchange Pattern un meccanismo di scambio di messaggi di tipo Request Response e quindi no eh, predisposti per inviare un messaggio e ricevere un altro e in grado di generare questo tipo di fault nulla di speciale eh? in realtà questo per noi sarà sempre uguale cambierà ovviamente il nome del metodo ma tutto il resto è uguale È il nome dell'interfaccia ma ogni volta sarà sempre lo stesso perché abbiamo scelto a priori di usare sempre questo schema rpc perché ci viene comodo eh? però a livello formare quel binding lì che per noi lo diamo per scontato, vi dicevo, è invece è necessario, è esplicito, perché serve per sparizioni future. E poi c'è il livello più basso, eh, che è quello in cui vengono dichiarati effettivamente gli endpoint che mi ero fatto scappare prima, cioè gli indirizzi. A livello di service abbiamo il servizio che fa riferimento all'interfaccia, quindi il binding mi dice come comporre i messaggi, il server mi dice dove mandarli. E finalmente, finalmente, dopo 50 o 100 righe di codice, inutile, non inutile, poco interessante, c'è address. L'indirizzo web a cui spedire questi benedetti messaggi che ho appena composto. In questo caso non c'è il numero di porta, quindi la porta 80 per default. No? Che fa riferimento al binding di qui sopra, quindi i messaggi, qui dice... Per le operazioni di questa interfaccia, i messaggi devono essere mandati a questo endpoint, quindi a questa destinazione, componendo i messaggi secondo le regole specificate dal binding, di sopra, e a questo punto, alla fine, facendo la chiamata HTTP a quell'indirizzo. Vedete che da metà in giù non c'è più nulla di interessante, se no informazioni tecniche. L'unica veramente interessante è questa. Quindi se vogliamo vederlo come visto d'insieme il documento WSDL interface è la parte più importante. L'interface ovviamente fa riferimento ai tipi di dato se non usa solo quelli predefiniti e in particolare l'interface è composta da più operation che sono i metodi. L'interface è la classe che vogliamo esporre come servizio e le operation sono i suoi metodi che vogliamo esporre come appunto operazione offerta dal servizio e per ciascuna operazione ho il riferimento ai messaggi che sono coinvolti in quell'operazione lì messaggi che devono essere sempre due uno di andata e uno di ritorno e ciascuno di questi messaggi dovrà essere definito sulla base del tipo di dato in esso contenuto che può essere un tipo semplice abbiamo visto un messaggio di risposta che conteneva solo un double oppure un tipo complesso che a sua volta contiene diversi campi quindi un oggetto con diverse proprietà. E poi c'è tutta la parte del binding e del service che si fanno riferimento a vicenda. Di fatto la parte del binding è un parallelo rispetto all'interfaccia. Vedete che c'è interface operation, binding operation. Interface message, binding message. Ma perché è parallelo, quando ho una interfaccia, poi devo avere la classe che le implementa le stesse cose. E, e, quindi per ogni operazione astratta deve esserci il binding di quell'operazione lì che per noi sarà sempre uguale perché dirà guarda questo qui è un messaggio da codificare in SOAP. e poi l'endpoint è unico per tutto il servizio perché tutti questi messaggi, tutte queste operazioni, tutti i metodi implementati da questa interfaccia vanno a finire tutti sullo stesso indirizzo web eh, questa è un pochino più dettagliata come figura, uno zoom rispetto a quella precedente che fa vedere quali sono i i, gli attributi principali di ciascuno di questi elementi è un po' una guida alla lettura ecco, per non perdersi nel USDL. e fa vedere che dentro c'è anche ovviamente la parte types che nella figura precedente era un po' data per scontata hm? ma solamente come vista d'insieme: eh, ecco, questo è un altro esempio di un USDL completo che ho riportato su una serie di pagine successive, tanto per provare a leggerlo, proviamo a leggerlo, no, non sappiamo nulla di questo, non è quella delle prenotazioni alberghiera, proviamo a vedere cosa ci interessa capire, no? per capire cos'è questo web service. Allora, questo qui ah, definisce un servizio che si chiama stock quote, probabilmente vorrà dire quotazione di borsa. Eh, it, i tipi li guardo dopo. Allora, il servizio, un web service che si chiama Stock StockQuote, che cosa mi offre? Mi offre... Dove siamo? Qua. Un'operazione che si chiama get last GetLastTradePrice. No, sto cercando di leggere la bottom-up concettuale. Il servizio, l'operazione e poi vediamo i dati che sono sotto le operazioni. Quindi un web service che si chiama StockQuote, che offre un metodo... Che si chiama guest last trade price quindi dammi l'ultimo prezzo scambiato questo riceve come parametro d'ingresso un messaggio che si chiama guest last trade price input e cos'è questo? beh questo messaggio contiene un elemento che si chiama trade price request, trade price request è definito su torno indietro nei tipi, trade price request contiene Complex type all element name ticker symbol type string. Questo complex type all vuol dire una sequenza di più di uno, di eh, zero o più, non sarebbe l'asterisco del, del DTD. Quindi, un trade price request è un, un elenco di elementi ticker symbol, ciascuno dei quali è una stringa. Quindi, a livello XML ci sarà scritto trade price request. Poi, ticker symbol Google, chiuso, ticker symbol Apple, ticker symbol IBM e le sigle di quattro caratteri che sono ehm, caratteristiche dello stock, ex dello stock exchange. Eh? Dopodiché, questa è la, la richiesta, quindi ne, con, nella richiesta di questo metodo gli do una serie di ticker symbol di varie aziende, quotate. Come risposta ottengo un get letter guest last trade price output come messaggio, tipo di messaggio questo tipo di messaggio corrisponde al tipo di dato trade price e il tipo di dato trade price è una sequenza di elementi che si chiamano price quindi verrà price, price, price barra price, price barra price price barra price, un certo numero i quali al loro interno contengono un float un numero in virgola mobile presumo, non c'è scritto qua quindi non si può scrivere lo presumo, ma probabilmente ci sarà la documentazione da qualche parte che me lo spiega, che gli elementi di risposta sono in uguale quantità rispetto al numero di ticker symbol che ho chiesto e si corrispondano nell'ordine. No, non è che me li dà mescolati o me li dà altri che non avevo chiesto, spero. Qua però non c'è scritto. E questo è uno dei limiti del WSDL o dell'automazione. A un certo punto, quando comincio a parlare dei dati che mi scambio, ci vuole una persona che capisca cosa succede. No, L'XML mi dice che arriva una sequenza di float, ma cosa sono? A cosa servono e che cosa corrispondono? Lo devo capire io. Per fortuna. Ok, fatto questo abbiamo capito cosa serve. Voglio avere quotazione di borsa, l'ultimo prezzo scambiato di 10 aziende, ho capito, chiamo questo metodo, mi serve? Sì? No? Lo posso capire se mi serve o no. A questo punto si ferma la parte progettuale, concettuale, So che quel metodo mi serve. Oppure ho capito signatura dei metodi che non mi serve. Se mi serve a questo punto io prendo il VSDL, lo do in pasto a un programma e mi genererà, lo vediamo la settimana prossima, venerdì prossimo, mi genererà già le classi Java per poter chiamare e impacchettare i messaggi e fare le chiamate e tutto. Cioè, avendo capito che quello è il metodo che mi serve, il VSDL diventa... La macchinetta che mi genera il codice per chiamare il servizio e anche le parti WSDL che finora non mi sono interessate, che sono tutte quelle sul binding, eh, gli XSD in cui sono definite le varie cose, il namespace, la il, il translocation, eccetera. Non lo neanche guardate, non ho bisogno di guardare per decidere se mi serve quel, chiamare quel metodo. Ok? Quindi sono alcune parti Diciamo così, concettualmente rilevanti, altre che sono invece meccanicamente importanti. Ma diciamo, concettualmente non, non troppo rilevanti. Uh, e poi questo qua cosa fa? Ah, va avanti con i binding, che okay, c'è un altro interface qua. Uh, service to service, ok, barra definitions, è finito qua. Questo che c'entra? Devo aver fatto qualche pasticcio perché qui c'è un barra definition, finisce qua il file, e qui non è che ne ricomincia un altro, ma qua rifinisce. No, questi 5-6 è un errore mio, direi di inclusione. Vabbè, sulle basi di queste informazioni, beh, questi sono degli esempi di messaggi di scambio richiesta risposta compatibili. Dicevamo c'è la richiesta a questo indirizzo di questo server che sono stati specificati nell'address del service precedente, contiene un envelope, una busta che contiene un body che contiene guest last trade price, che è il messaggio in nome del mess del, dell'elemento contenuto nel messaggio di richiesta. E questo elemento sappiamo che contiene una serie di symbol annidati uno dentro l'altro. E la risposta ovviamente sarà in http un envelope che contiene un body che contiene un messaggio che si chiama guest last extra price response, il cui tipo di dato prevede di avere una sequenza di price uno dopo l'altro. Però di nuovo questi due messaggi XML noi non li vedremo mai, non dovremo mai preoccuparci di comporli a mano o di analizzarli. Quindi ci siamo presi il mal di testa di andare a capire che cosa dicono gli standard SOP e USDL. Eh? Abbiamo capito che sono complicati, ma per fortuna, essendo standard, essendo stati standardizzati, sono stati pensati proprio per avere poi una disponibilità di una serie di livelli, cioè di libreria e software che siano in grado di automatizzare tutto questo. Io posso, ho bisogno di passarti questa stringa MOT, Motorola, e di avere 14,5 come risposta. Questo è ciò che devo fare io, come devo ragionare. Lo faccio in un modo, usando un'infrastruttura, cioè ti devo, capisci, ti devo mandare tre byte, okay? che sono questi qua. In realtà per farlo ti mando questa paginata qua e per comporre questa paginata qua ho dovuto leggere queste altre cinque paginate prima. Ma va bene. No? Per Tutto per mandarti tre caratteri. Ma perché sono sicuro che funziona e ho garantita a monte l'interoperabilità, il fatto che se te lo mando in questo modo funziona indipendentemente da come tu l'abbia implementato e da come tu lo farai evolvere in futuro. E tanto questo overhead di prendere XML, leggi, converti, eccetera, lo fa una libreria, non lo devo fare io, quindi è un overhead che accetto eh, di, di mandare mille caratteri anziché tre e riceverne 800 anziché quattro, eh, però è infrastruttura, è, un pre, è il prezzo da pagare per avere la standardizzazione, l'interoperabilità garantita a priori. Quindi, il prossimo passo per noi sarà andare a capire come fare queste cose in pratica senza più dover vedere eh, questi XML. Li guarderemo per curiosità, questi XML, ma non ci serviranno per poter programmare normalmente. Sulla parte successiva, su UDDI, eccetera, come dicevo, non, non, non, non, non dico nulla perché di fatto non, non lo utilizziamo e sono anche molto poco utilizzati, ma anche poco utili, insomma, concettualmente non, non sono nulla di speciale. Ok, invece il tempo che mi rimane, ehm, vorrei dedicarlo a cominciare a fare un flash, perché andremo per gradi, sul sito che svilupperemo insieme nel corso. No? Quindi dalla settimana prossima, escludo lunedì, eh, sia negli esercizi che faremo in aula, sia soprattutto nelle sessioni di laboratorio, porteremo avanti insieme il progetto di questo sito. Dico insieme perché eh, voi non aspettatevi che io adesso vi mostri 12 pagine di specifiche dettagliate che dicano già esattamente che cosa va fatto e quali pagine, come chiamarle e che elemento mettere nell'angolino in basso a destra della pagina. No? Quello è il risultato di un flusso di progettazione che dovremmo fare insieme. E molto spesso si parte da qualcosa di questo genere. No, quello che spesso si chiama vision statement, no? Arriva qualcuno che dice ho una visione, ho un'idea, voglio fare questo. E sei già fortunato se ti riempiono una pagina di testo. Perché a volte sono tre parole. No? Invece se chi arriva con questa visione è il tuo, un tuo superiore che arriva con idee confuse e poi se ne va dicendo io me ne vado ma tu fallo, allora si parte dalla descrizione di un servizio desiderato e poi da lì comincia tutta la fase di analisi innanzitutto ok cerchiamo di capire bene che cosa comporta passare dal livello generale al livello funzionale cioè quali sono le funzionalità che sono richieste a fronte di queste descrizioni qua allora proviamo a leggerle insieme diamo un primo commento rapido insieme e poi ci lavoreremo nelle settimane prossime per capire innanzitutto co come dettagliarlo meglio e quindi di fatto un, far, darne un'implementazione possibile. No? Allora qui dice che si vuole realizzare un sistema di tracciabilità del personale relativo ad un'azienda sviluppata su più sedi geograficamente distinte. Quindi hai un'azienda che ha tante sedi e vuole tracciare il personale, vuole sapere dove sono le sue persone essenzialmente. Eh, non si tratta di mettergli il braccialetto come ai carcerati, no? ma si tratta di intercettare le persone quando entrano e quando escono dalle sedi, presumibilmente. No? Infatti, il personale potrà, ma allora, qual è il problema? Il problema è che se ho 10 sedi e ognuno lavora in una sede, non ho... cioè, il problema non si pone, devo mettere una bollatrice all'ingresso, finisce lì. Ma invece, qui mi dice che questa azienda, immaginate una società di consulenza il personale potrà per esigenze di servizio essere autorizzato a operare su più sedi quindi oggi sono a Torino domani sono a Milano dopodomani sono di nuovo a Torino chiaramente se mi hanno autorizzato se ha un senso che io vada là non è che magari che ne so a, a Palermo c'è una sede allora vado là perché fa più caldo perché dopodomani no, qua è previsto che piova no quindi deve mi posso spostare di sede se sono autorizzato a farlo, quindi il personale potrà per residenza di servizio essere autorizzato a operare più su, su più sedi, fermo restando che una sola è la propria sede di riferimento, no, la sede principale è una, poi lui ti puoi spostare tra le altre sedi della stessa azienda e le varie sedi ovviamente dovranno avere un sistema integrato di rilevamento delle presenze, il sistema dovrà quindi fornire la possibilità di registrare gli ingressi e le uscite del personale nelle varie sedi in cui ciascuno è autorizzato e autorizzarne l'accesso. Cioè io arrivo lì e adesso non so se metto il login e la password o il badge, non c'è scritto, devo inventarlo, devo trovare un modo. Però quando arrivo lì e mi identifico il sistema mi dice ok, entra pure, oppure mi dice no, tu qui non entri, non oggi perlomeno. No? Perché? non sei autorizzato perché non sei autorizzato possono essere tanti motivi perché non sei autorizzato su questa sede perché non sei autorizzato in questo giorno perché non sei un dipendente di questa azienda cosa ci vieni a fare, cosa provi eh, eccetera eccetera eh? però so, le sedi sono molte e diverse ciascuna persona potrà lavorare anche su diversi progetti come è naturale potrà o ne ha uno solo o ne ha più di uno e il sistema dovrà inoltre permettere di identificare il tempo speso su ciascuno di essi. Quindi nel momento in cui entro, oppure dopo essere entrato, devo dichiarare in qualche modo che cosa ci vado a fare in quella sede. E poi qua non c'è scritto, ma dovremo poi decidere se la persona quando lavora su un progetto ci lavora per la giornata intera, oppure può anche lavorarci per spezzoni di giornata e quindi in quel modo inventarci un meccanismo per poter identificare quella giornata, la spesa in quella sede ma però ho lavorato su tre progetti diversi questo fa parte dell'analisi qui non c'è scritto, sono più le domande che non le risposte no? ma è normale quando si parte da zero su un sistema nuovo il sistema dovrà fornire i necessari allora qui, fin qui abbiamo detto che cosa deve fare il sistema autorizzare le persone e tener traccia di allora, tenere traccia non vuol dire nulla, alla fine cosa mi produce? Dovrà fornire i necessari resoconti gestionali e amministrativi ai fini stipendiali e di contabilizzazione dei trasferimenti. L'ho scritta io questa frase ma non si capisce niente, ma è normale. no? Prendete qualunque documento in qualunque azienda, leggete una frase a caso, non si capisce. Nel senso che dovremmo chiarirla. Da un'idea, dice sì, ma devi farmi dei report che mi servono per fare gli stipendi, cioè sapere questa persona qua quanti giorni ha lavorato, no? se è andato a lavorare tutti i giorni, se no con la scuola delle sedi è andato a prendere il sole, no? oppure è andato in vacanza, e quindi devo avere il quadro completo delle presenze in azienda di questa persona. Poi qui non dice che deve calcolare lo stipendio, non necessariamente. Poi, che, che tipo di i necessari resoconti? E eh, vabbè, però dobbiamo essere più precisi. Quanti resoconti devo fare? Con che forma? Con che livello di dettaglio? Tutto da decidere. Dovremmo decidere, se no non si può partire con l'implementazione se non è chiara queste cose. E di contabilizzazione dei trasferimenti. Cosa vuol dire questo? Anche qui non è chiaro. Vuol dire il rimborso spese per di viaggio? vuol dire tener conto che lui poverino si è spostato e quindi molte delle sue ore le ha spese a viaggiare, quindi ne tengo conto, Beh, cioè dobbiamo deciderlo questo, no? però in ogni caso contabilizzare i trasferimenti dovremmo tener conto dei trasferimenti che questa persona ha fatto, perlomeno elencarli in qualche forma e poi contabilizzarli vuol dire trasformarli in ore o trasformarli in euro. E quindi dovremmo decidere no, quali sono i, i tipi di resoconti che forniremo. Il servizio dovrà essere realizzato in modo distribuito, e quindi qui parla dell'architettura, permettendo a ciascuna sede di lavorare in autonomia, ma di scambiare le informazioni necessarie con le altre sedi. Cioè vuol dire che io immagino queste sedi, ciascuna con un suo sistema informativo, con un suo server, che gestisce, scusate, che gestisce localmente i propri utenti. No? Eh, non ha senso centralizzare tutto su un unico server nella sede centrale diciamo perché se poi quel giorno lì internet, la rete non funziona su una certa sede vuol dire che su quella sede lì nessuno può entrare, nessuno può uscire eh, non ha senso no? eh, sarebbe troppo rischioso e allora eh, sappiamo costruire sistemi informativi distribuiti facciamolo distribuito ciascuna sede avrà diciamo una coppia, un clone del sistema informativo che serve a gestire le presenze, ma poi questi vari sistemi informativi si dovranno parlare tra di loro, perché se io sono di una sede e entro in un'altra, l'altra sede deve innanzitutto sapere chi sono, anche se non sono registrato presso di loro, e sapere se sono autorizzato, e chi è che può sapere se sono autorizzato e chi sono? Vabbè, il database della mia sede di riferimento, quindi in qualche modo si devono parlare. Quindi, dovremmo immaginarci un modo affinché questi sistemi si parlino, più che altro, il modo lo sappiamo: sono i web service. Più che altro, dobbiamo decidere che cosa si devono dire, che tipi di richieste uno deve poter fare all'altro per poter completare la propria. E tenendo presente, poi ci sono alcune cose, tipo sai, la reportistica: quando devo fare il report, ho bisogno di informazioni degli accessi su tutte le sedi. Uh, ah, ho usato una frase, scusate, c'era anche questa, inoltre, beh, non, non la ritrovavo perché sapevo di averla scritta, invece era qua, il sistema dovrà fornire anche in tempo reale, perché qui, qui ha parlato di resoconti diciamo così a fine mese, mentre mi dice anche in tempo reale devi poter fornire la possibilità di consultare le informazioni sulle presenze, localizzazione e attività del personale. Cioè, dov'è Tizio adesso? Chi c'è in quella sede oggi? Quanti stanno lavorando su quel progetto? Adesso voglio sapere. E sono informazioni chiaramente che devo ottenere da tutte le sedi coinvolte, perché ognuno ne ha un pezzo. Sono informazioni che tra l'altro, un problema che ci dovremmo porre soprattutto qui, ma anche sul punto prima della reportistica, è chi ha il diritto di saperlo. Cioè, non è che l'ultimo arrivato può sapere dove sono tutti gli altri e cosa stanno facendo no? a meno che non siamo proprio tutti amici ma normalmente nelle aziende eh, eh, l'amicizia non è la, la colla, il collante principale e quindi non so, dovremmo inventarci dei meccanismi per cui butto lì un'idea il responsabile della sede può avere informazioni sulle persone che sono nella propria sede oppure sulle persone della propria sede che sono andate fuori ma non sulla gente di altra sede che sta a casa, a casa propria e perché io devo venire a sapere i responsabili più alti dell'azienda, dell'ufficio dell del personale invece magari possono vedere tutto ciascuno può, magari può vedere la propria storia dovremmo inventarci una serie di livelli di autorizzazione di accesso per cui alcune persone possono fare certi tipi di interrogazioni e altre no ma poi una volta che ho capito che le posso fare, devo farle e per farle spesso dovrò, dovrò, dovrò magari integrare informazioni che stanno nelle varie sedi e le integro sul momento, perché devo rispondere adesso alla domanda che mi è stata fatta. Quindi sono queste due modalità. Sistema realizzato in modo distribuito, non è detto, poi ci ragioneremo, Distribuito non è detto eh, che sia totalmente simmetrico. È un sistema distribuito totalmente simmetrico è cioè un sistema in cui ho 10 sedi, in ciascuna delle 10 sedi c'è esattamente lo stesso software. E quindi devono mettersi d'accordo tra pari. Eh? Oppure si può pensare che ci sia una sede, chiamiamola centrale, che contiene un software un pochino più ricco. A cui essere, in cui magari possono essere centralizzate alcuni tipi di informazioni no? eh, e quindi le architetture poi di scambio di messaggi di dipendenze saranno poi molto diverse secondo i casi in un caso un'architettura distribuita per sapere dov'è una persona in teoria dovrà interrogare tutte le sedi se invece è una cosa centralizzata, magari nella parte centralizzata c'è l'informazione, non c'è l'informazione completa di tutto su tutti, perché non avrebbe senso, ciascuno si tiene la propria, ma c'è magari un po' di informazione che mi serve per sapere in tempo reale cosa sta succedendo. Questo fa parte del progetto che dovremmo fare: fare queste scelte, scelte archit architetturali macro di alto livello, e poi dopo scelte funzionali di come quali sono le funzioni che offro, quali sono i report, quali dati contengono, eccetera a chi sono accessibili e, e poi eh, come faccio a farlo. Eh, poi questa vision statement si chiude dicendo al limite il sistema dovrà anche essere utilizzabile in aziende monosede. che Tutto questo dovrebbe funzionare anche se in realtà la sede è una sola. Quindi dobbiamo cominciare a pensare come un sistema distribuito ma al limite può essere distribuito su un posto solo. Qui non deve essere indispensabile e necessario, quando lo progettiamo, usare un'architettura complessa. Cioè noi ci mettiamo dal punto di vista di chi deve vendere questo sistema. Allora, lo prepara in modo che sia scalabile per aziende piccole o per aziende anche molto grandi. E quindi in realtà questo, poi ci serve, questo requisito finale ci servirà per poter partire con lo sviluppo, perché inizialmente prima di diciamo così, riuscire a fare web service e tutto il sistema distribuito, inizieremo con un sistema centralizzato, con una postazione sola. No? E poi la faremo crescere dicendo ok, se le sedi sono di più, che cosa dobbiamo fare? Qui non, non c'è scritto web service, non c'è scritto web, non c'è scritto HTML, non c'è scritto model view controller, non c'è scritto niente. No? Siamo noi i progettisti, siamo noi che ci facciamo le nostre scelte. Questo è una descrizione puramente nel dominio applicativo, una, una descrizione che può comprendere chi utilizzerà il sistema. Non è sufficiente a capirlo nel dettaglio, ma a capirlo in linea generale. Se noi vogliamo fare un pochino, guardare oltre, beh, sicuramente i web service qui saranno una caratteristica fondamentale per integrare le varie sedi tra di loro, per farle parlare tra di loro. Quello che ci immaginiamo è di arrivare all'ultima settimana del corso eh, in laboratorio, nell'app, installare su vari pc, c'è cioè un, un pc in una serie diversa e provare a farli parlare insieme. No, quindi abbiamo il vantaggio di avere più macchine e quindi facciamo, fare una prova effettivamente di un sistema distribuito di questo genere. No? Ehm, ma poi strada facendo scopriremo che magari avremo bisogno di utilizzare anche dei servizi web esterni quindi non solamente i servizi web per far parlare tra di loro i vari siti, le varie diciamo sedi dell'azienda, ma qui ce n'è una, contabilizzare le spese di viaggio. Eh, le varie sedi, quanto sono distanti? Quante ore ci vuole per andare da una all'altra? Eh, queste sono informazioni che i vari servizi di viaggio o di, geol o di geolocalizzazione ci possono fornire. E quindi dovremmo anche un po' fare l'esercizio di andarci a cercare quali sono i servizi che offre un web service, magari gratis, da poter utilizzare, che tipo di informazione offre e quindi come poterlo utilizzare per i nostri scopi. Ah, quindi andiamo fare un po' di ricerche per vedere se ci sono dei servizi eh, che, che ci servono di questo tipo. Mm? Principalmente di questo tipo, altri web service esterni così a prima vista non, non ne servono. Non... Non ne saltano all'occhio, ma non è escluso che ci possono essere, però. vedremo poi avanti. Ecco, quello che vorrei fare la settimana prossima è cominciare a discutere con voi di queste specifiche, questa non è ancora una specifica, no? perché l'ho chiamata solamente una visione generale, e cercare di trasformarla in una specifica, cercare di mettere i dettagli, mettere i puntini sulle i, chiarire le varie cose, il primo passo. Allora cerchiamo di farlo in modo anche collaborativo, un po' in aula, un po' in laboratorio, in modo che anche da voi arrivano le proposte, lo facciamo in un modo, lo facciamo in un altro, eh, e cerchiamo di darci però un processo, un metodo di lavoro ordinato, per cui per le prime volte parleremo solamente di funzionalità, cioè che cosa il sistema deve fare e cerchiamo di obbligarci a non dire mai come. Come lo implemento? Ah, faccio una pagina, poi l'altra. No, questo lo, lo diremo molto più avanti. Prima dobbiamo fare l'elenco della spesa, l'elenco delle funzioni, l'elenco dei ruoli, degli attori, del modello informativo. E poi, vabbè, poi dopo arriveremo a dire le pagine quali devono essere, quali sono le tabelle del database, quali sono i DAO che devo scrivere. Certo, ma non anticipiamolo troppo. Perché altrimenti rischiamo di fare un progetto bottom up e a un certo punto ci perdiamo, ci accorgiamo che abbiamo sbagliato qualcosa e dobbiamo rifarlo. E per farlo ovviamente ci dovremmo dare degli strumenti di metodo, di metodo di lavoro e degli strumenti formali per scriverle queste specifiche. Come le scrivo? Sì, In italiano come documento ma poi mi perdo, sono sicuro di aver implementato tutto. Che relazione c'è tra quella pagina web che ho implementato e quel requisito lì? Eh, come faccio a tenere conto della tracciabilità. E quindi questo è l'argomento della specifica dei requisiti, che è un tema da ingegneria del software, eh, in generale non è un vale solamente per i servizi web, poi noi chiaramente lo andremo a approfondire nel caso dell'applicazione web. Quindi questo l'ho lanciato qui, perché così cominciate a pensarci, farvi venire delle idee, e poi la settimana prossima queste idee le proviamo a condividere e insieme creiamo un documento di specifica via via più dettagliato per poi passare all'implementazione. Ok? Sono domande, osservazioni? No. Allora vi lascio al vostro weekend.